Buongiorno e benvenuti al quotidiano appuntamento con i principali temi dal mondo del fisco e del lavoro. Oggi è martedì, 13 settembre, in apertura sulle pagine di informazione fiscale. Ci soffermiamo sul super bonus e sulle istruzioni eh, da seguire nel caso in cui non si riesca a raggiungere il SAL del 30% eh, entro fine mese. E proprio sul super bonus si sciolgono anche eh, le riserve e le resistenze. Che riguardano l'iter di conversione in legge del decreto aiuti bis. La carrellata prosegue poi eh, sul modello 730 2022 precompilato e sull'eventualità che alcuni dati eh, che riguardano le spese sanitarie non siano stati inseriti dall'Agenzia delle Entrate eh, con un'analisi dei casi possibili. Eh, si prosegue poi sull'aggiornamento dei tassi di interesse e gli effetti sui contributi IMSS per concludere la nostra carrellata quotidiana sulla pubblicazione delle regole tecniche per l'invio della domanda di accesso al bando ISI INAI 2021. Come di consueto l'ultima tappa del giorno sarà sulle pagine del Corriere.it, in particolare eh, sulla sezione Economia. Ma entriamo nel vivo delle eh, notizie, le istruzioni eh, da seguire eh, nel caso in cui alla data del 30 settembre non si riesca a raggiungere il requisito del SAL del 30% e questo è infatti uno dei requisiti che caratterizza la corsa finale per il raggiungimento dello stato di avanzamento dei lavori minimo da approvare entro la fine del mese, vincolo previsto per i lavori sulle abitazioni unifamiliari per beneficiare della propria proroga del super bonus al 31 dicembre 2022. Il calendario delle scadenze per i lavori sulle villette è caratterizzato da più termini eh, che si intersecano tra loro e per chi non eh, dovesse perfezionare il requisito del SAL del 30%, il calcolo delle spese deterribili al 110% si ferma quindi al 30 giugno 2022. Per quelle sostenute in data successiva, l'unica chance è l'utilizzo di bonus fiscali ordinari, primo fra tutti quindi l'eco bonus. Nell'articolo tutte le istruzioni da seguire nel caso in cui non si rispettino i termini. E proprio sul super bonus si era eh, arenato l'iter di conversione in legge del decreto aiuti bis, ma arriva l'intesa prima del voto eh, in Senato previsto eh, proprio nella tarda mattinata del 13 settembre di oggi. Eh, si va verso lo sblocco della cessione del credito grazie alle novità in arrivo. È stata quindi raggiunta l'intesa sullo stop alla responsabilità in solido che resterà solo in caso di dolo e colpa grave. Per le novità ehm, bisogna attendere in ogni caso la eh, conversione in legge del testo. Passiamo poi al modello 730 precompilato, eh, può accadere che i dati sulle spese sanitarie utili a calcolare la detrazione IRPEF del 19% siano incompleti eh, e quindi da integrare, incompleti o non presenti. Sono diversi i casi in cui l'Agenzia delle Entrate eh, non riceve e quindi non riporta eh, nella dichiarazione dei redditi pronta all'uso eh, le informazioni sulle spese sanitarie sostenute, ma eh, come specifica lo stesso portale della eh, dichiarazione precompilata è sempre possibile inserire i costi sostenuti prima dell'invio. Nell'articolo una panoramica dei casi in cui può verificarsi eh, una lacuna che riguarda eh, proprio i dati sanitari. Proseguiamo poi con una notizia che arriva dall'Inps, a partire dal 14 settembre 2022 aumentano ancora i casi di interesse per il pagamento delle sanzioni civili e delle rate dei contributi Inps. A specificarlo è la circolare numero 100, per la rateazione si applica il tasso di interesse del 7,25%, mentre per le sanzioni civili quello del 6,75%. L'aggiornamento arriva in seguito alla Decisione della BCE che ha fissato all'1,5% il tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento, il documento che arriva dall'Inps in versione integrale allegato all'articolo. Concludiamo la carrellata eh, quotidiana sulle pagine di informazione fiscale con un'altra un notizia che invece arriva dall'Inail e che riguarda il bando ISI per l'annualità 2021. In linea con il calendario previsto sono state pubblicate le regole tecniche eh, da seguire per l'invio della domanda. I dettagli sulla tabella di marcia invece arriveranno eh, il 3 Ottobre. Um, ricordiamo che quindi le istruzioni eh, riguardano coloro che hanno già intrapreso a partire dal 2 maggio l'iter di richiesta dei finanziamenti eh, per migliorare condizioni di eh, salute e sicurezza eh, sul lavoro nelle aziende. Passiamo ora alla sezione economia del Corriere.it e anche il quotidiano di Via Solferino eh, apre con la eh, notizia di un compromesso eh, sulla cessione dei crediti, quindi sulla intesa raggiunta al Senato per quanto riguarda il super bonus. A seguire i numeri del giorno, meno 2,6% è il dato che riguarda eh, il calo di eh, consumi eh, dell'elettricità ad agosto. Eh, L'industria energivora invece registra un meno 15,2% più 1,3% invece è il dato in aumento eh, delle vendite di luglio per quanto riguarda il settore commercio, un aumento che cresce fino al 4,2% se si confronta con il 2021. Eh, sulla pagina economica del Corriere le novità in arrivo anche per quanto riguarda lo smart working possibile proroga sempre nella conversione legge del decreto aiuti bis eh, fino al 31 dicembre per i fragili e per ha figli under 14. Ancora il tema energia, taglio ai consumi elettrici perché si dovrà scegliere tra forno e lavastoviglie. Nella sezione dedicata alle opinioni, l'Europa frena da Milano all'USA, la ripresa rimane agganciata al PNRR. Gas, la buona notizia: la Germania può fare a meno di quello russo. 8 miliardi nascosti nei decreti per imprese e famiglie. Ora usiamoli. Questo invece è il titolo dell'analisi di eh, Ferruccio De Bortoli. L'opinione di Ferruccio De Bortoli parte eh, dall'analisi dei cosiddetti tesoretti che derivano eh, da precedenti eh, decreti emergenziali eh, con cifre messe in campo e mai eh, utilizzate, non spese. Eh, probabilmente per due ragioni, scrive, un diffuso grado di inefficienza nell'esecuzione dei decreti emessi in troppa rapida sequenza o una sovrastima eh, dei bisogni reali di famiglie e imprese. Da questo deriverebbe quindi il risparmio eh, che si può rimanere, mettere in campo per uh, nuove uh, misure. Uh, lo spunto uh, è utile poi per fare una riflessione più ampia sul futuro economico che verrà con uh, la Nadef imminente da pubblicare uh, tra il 27 e il 28 uh, settembre e gli impegni uh, che derivano dal PNRR, la sfida dell'inflazione. Uh, tutto questo in uh, un futuro che politicamente dovrà definirsi con le elezioni del 25 settembre. Con questa notizia eh, il tempo a disposizione per oggi è finito eh, e vi diamo appuntamento sempre domani alle 13.30. Arrivederci.